Ciao a tutti carissimi amici e benvenuto su questo video e sul mio canale Oggi vorrei commentare una notizia che è, è uscita ieri e anche oggi su tutti i giornali insomma, ed è il fatto che eh, su Padova e su altre province sono state arrestate delle persone per, eh, il, per farsi documenti, no? per documenti, farsi permesso di soggiorno fatti agli stranieri Alzo, non mi voglio fermare su chi li ha fatti, su chi non li ha fatti. È molto tempo che io, comunque, cerco in qualche modo di conscientizzare gli stranieri, gli stranieri che comunque sono in Italia, che se vengono in Italia dovrebbero cercare di essere legali, no? Cercare la legalità. Perché? Perché se queste persone che cercano di truffarti, che cercano di darti dei documenti che ovviamente prima o poi, prima o poi verranno scoperti, questi documenti si capirà prima o poi che c'è qualcosa che non va, alla fine tu sei complice. Queste persone hanno trovato moltissimi clienti. Se non, se non trovavano clienti non, non potevano fare quello che hanno fatto. Non potevano fare quello che hanno fatto. Se io vendo un prodotto marcio ma non trovo nessuno che me lo compri, è ovvio che io non avrò nessun successo. Se queste persone hanno avuto successo è perché purtroppo hanno trovato molti stranieri che hanno voluto avere le cose facili, diciamo così. No, non bisogna fare questa cosa. Quando qualcuno ci propone di fare dei documenti falsi, di, di, di, di fare un passaporto falso di, di mandare un'altra persona per il test italiano di fare queste cose non facciamolo, diciamo di no a queste cose perché come vediamo comunque la legge funziona il meccanismo funziona e chi fa queste cose prima o poi viene scoperto prima o poi viene sgammato prima o poi viene rinchiuso e chi va a rimetterci siete anche voi, voi che date fiducia e anche la vostra vita in mano a queste persone, perché un documento per un cittadino straniero, qua in Italia, come in America, come in tutto il, tutto il mondo, è la chiave di accesso. Se tu non hai i tuoi documenti, tu non riesci a lavorare, tu non riesci a fare niente. Adesso queste persone che sono state trovate, alle quali sono stati fatti documenti falsi da questi individui, che cosa, che cosa succede a loro? Secondo voi che cosa succede? Avranno i loro documenti, avranno i loro contributi pagati, avranno veramente la loro maternità? No! Se scopriranno tutti quelli che, a cui queste persone le hanno fatti i documenti, anche loro dovranno pagare. E allora amici, cioè, tu attraversi il confine fai un viaggio della speranza, perché comunque tutte le persone che arrivano qua, sia sul barcone, sia sull'aereo, sia sulla nave, è comunque un viaggio di speranza. Attraverso, lasci la tua famiglia, lasci il tuo paese per venire ad arricchire questi fenomeni, che alla fine di fenomeni non hanno assolutamente niente, per arricchire questi fenomeni che poi ti danno fumo, perché è un documento falso e fumo e niente, non è vero che sono, che, che, che sono documenti rilasciati dalla questura e che sono documenti che sono veri, perché se fosse così non sarebbe successo quello che sta succedendo, non, sare, no, non sarebbero in carcere, non sarebbe successa questa cosa, non cadiamo in mano a delle organizzazioni, non cadiamo in mano a queste cose, non diamo la nostra vita, non diamo la fiducia a chi non la merita una persona che ti propone dei documenti falsi, che ti propone va bene, allora ti mando io qualcuno a fare il test italiano al posto tuo, mi paghi 400 euro. Ma secondo voi può essere una persona seria, può essere una persona fidabile, cioè una persona che truffa lo Stato, truffa la Questura, truffa gli italiani, truffa anche se stesso, può non truffare te. Cioè, può non truffarti, pensiamo a questa cosa, pensiamo. Uno che è in grado di truffare lo Stato, che è in grado di truffare eh, la questura, che è in grado di fare delle cose false, è ovvio che è in grado anche di truffare te. Non cascarci, non cascarci, apriamo gli occhi, non continuiamo ad arricchire queste persone, non continuiamo ad arricchire delle persone abide e senza scrupolo, perché comunque alla fine chi perde i sogni, chi perde i documenti, chi perde la possibilità di fare una vita migliore, creare una vita migliore ai suoi figli, caro straniero, sei tu, sei tu, sei tu che perdi, sei tu che perdi, quindi stiamo molto attenti a quale messaggio vogliamo dare, a che cosa vogliamo essere e chi vogliamo diventare, non arricchiamo persone che senza scrupoli non cerchiamo le cose facili perché le cose facili caro amico mio prima o poi come si vede diventa psh, fumo Fumo, diventa fumo un documento falso prima o poi viene scoperto non importa quanto puoi passare un anno possono passare due ma il punto è che quando ti trovano tu pagherai anche per i dieci anni passati capito? non cascarci, non arricchiamo persone false non andiamo sul falso non facciamo documenti falsi e chi ci propone delle cose che soltanto un ente pubblico può decidere di darti con certezza non accettiamo perché non è così nessuno al di fuori degli enti pubblici delle questure, delle prefetture, dell'ambasciata di, di, di tutti gli enti del comune So, nessuno ha la, ha, ha la facoltà di darti un documento, nessuno. nessuno, se non viene fatto per vie legali come viene fatto per legge seguendo le procedure esatte negli enti esatti, non cascarci, non alimentiamo, non facciamo arricchire queste mafie, non facciamo arricchire queste persone, non facciamo arricchire queste persone, non ci caschiamo, cerchiamo la via, la via giusta, cerchiamo la via della legalità. Siamo venuti in Italia per fare una vita migliore, per dare una vita migliore ai nostri figli e per contare soprattutto su noi stessi. Quindi quando qualcuno ti propone un documento falso, quando qualcuno ti propone una polizza falsa, quando qualcuno ti propone un test italiano per carta soggiorno falso, un passaporto falso, caro amico, se tu vuoi bene a te stesso, la tua dignità e vuoi il bene della tua famiglia, di sempre di no. E ricordati, conta solo ed esclusivamente su di te.